e allora io ho creato questa slide in più come riepilogo di quanto ci siamo detti la volta scorsa eh, sulla parte dei numeri interi qui noi abbiamo visto tre codifiche binario puro, modulo segno complemento 2 del modulo segno abbiamo solo parlato male eh, e qui ho provato a riassumere il valore minimo e il valore massimo sia come valore decimale cioè formuletta sia come rappresentazione binaria, cioè come lo scrivo il valore massimo e come lo scrivo il valore minimo. Eh? Ad esempio, il modulo di segno il valore minimo è un numero negativo e avrà il segno meno e il valore assoluto più alto possibile, quindi con più uni possibili. Mentre invece nel complemento 2 le cose sono un po' diverse perché il valore più piccolo che posso ottenere ha il segno meno a cui non sommo nessuna Componente positiva, eh? um, vedete che i limiti di rappresentazione tra il modulo segno e il complemento 2 sono leggermente diversi e in particolare il modulo segno ha un numero in meno nel suo range. No? Ad esempio, su 4 bit noi avremmo in complemento 2 i valori da meno 8 a più 7, se fosse n fosse 4, ma se n fosse 4 in Modulo di segno avremo solamente i valori tra meno 7 e più 7. Ne manca uno perché lo 0 occupa due posizioni. Una posizione viene rubata dal doppio 0. Infatti lo 0 si rappresenta con tutti i zeri ovunque tranne l'anomalia del modulo di segno. Ho anche rappresentato qua come si scrive il più 1. Questo è banale, sempre uguale. Così come tutti i numeri positivi si scrivono uguali nei tre modi. E invece come si scrive meno 1, che è in binario puro, ovviamente non può essere rappresentato, il modulo di segno c'è un meno davanti e poi c'è la rappresentazione dell'1, invece il complemento 2, il meno 1, ha una rappresentazione un po' curiosa perché è il più grande numero negativo, meno uno, okay? è il massimo tra i numeri negativi e quindi è negativo, quindi c'è un 1 davanti al bit di segno e poi ha tutti i uni perché devo <ride> alzare il più possibile dal numero negativo fino ad arrivare il più vicino possibile allo 0 e guarda caso se questo è 2 alla n 1 la somma di tutti gli altri farò proprio 2 alla n meno 1 meno 1 no? la somma di, di n potenze di 2 e quindi il risultato fa esattamente meno 1 quindi il meno 1 in complemento 2 si scrive con tutti i uni no? e poi man mano che diventano più negativi i numeri toglierò degli uni quindi sommerò meno contributi positivi e qui ho anche riassunto la regola per verificare se c'è un overflow oppure no, che non abbiamo analizzato nel caso del modulo di segno perché dipende da come si fanno le operazioni che si fanno in modo complicato, quindi lasciamo perdere. Eh, mentre invece sul binario puro sappiamo che ciò che mi interessa è se ho un riporto o un prestito sul bit, bit più significativo, mentre invece nel complemento 2 non devo guardare il bit più significativo, che ci sia o non ci sia riporto non importa devo semplicemente controllare i tre segni. I segni dei due addendi e quelli del risultato. Se sono coerenti, allora il risultato è giusto. Se i segni non sono coerenti, quindi il segno del risultato è diverso da quello che mi potevo aspettare, allora overflow. E questo, grosso modo, è ciò che dobbiamo sapere sulla rappresentazione dei numeri interi. Passando invece ai numeri reali, passettino avanti, che facciamo? Anche qua partiamo in qualche modo dall'ispirazione rispetto a quanto facciamo in base 10 un numero reale o frazionario non intero è un numero che per noi è una parte intera e una parte frazionaria che separiamo così alla lavagna sul quaderno con una virgola però la virgola ovviamente non c'è nei bit il bit o è 0 o è 1 quindi non è Concettualmente difficile eh, pensare a come rappresentare un numero, non ho aperto questo, lo apro subito, eh, a come, pensare a, a come rappresentare un numero negativo, no? Se noi avessimo la virgola noi potremmo dire, eh, perché 1 giallo, che 1, che cos'è questo numero? applichiamo sempre la stessa regola vorrà dire che 1, 0, 1 qui c'è una potenza 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 per estensione le altre cifre avranno esponente 2 alla meno 1 e 2 alla meno 2 quindi si estende naturalmente la rappresentazione posizionale anche le potenze negative della base per ottenere tutte le componenti frazionali quindi sta roba qua in decimale fa 5, 2, eh, 4 più 1, virgola 2 meno 1 è un mezzo, 0,5, 2 meno 2 è un quarto, 0,25, quindi fa 0,75. Si applica lo stesso meccanismo. Quindi non c'è difficoltà concettuale a pensare ai numeri frazionari, basta estendere la sommatoria anche a potenze negative del 2. Ma così come facciamo in base 10. L'unica difficoltà, diciamo così, tecnica, è la virgola. Che se io ho un computer che ha solamente delle scatoline in cui devo mettere i bit 0-1, così come il segno non lo potevo rappresentare esplicitamente, ma allora dedico una scatolina, un bit, a dire tu mi indichi il segno, come faccio per la virgola? Non può essere la virgola rappresentata con uno 0 perché si confonderebbe con uno 0, non può essere rappresentata come un 1 perché si confonderebbe con un 1. E allora come faccio a rappresentare la virgola? Beh, la prima opzione è la cosiddetta virgola fissa, cioè se io ho un certo numero di bit, n bit, no? decido a priori che ne avrò un certo numero, qui vengono dette m, no, uh, m la slide parla di un valore m, bit fissi per la parte frazionaria. E i restanti bit, che saranno in questo caso n-m, per la parte intera. Cioè, quindi io la virgola non la scrivo, ma decido a priori, e devo saperla questa informazione, dove sarà. Sarà sempre nello stesso posto. È come se decidessi di scrivere tutti i numeri decimali con tre cifre fisse dopo la virgola. Allora, se da quando fossimo nati tutti i numeri avessero sempre tre cifre dopo la virgola la virgola l'avremmo anche potuta dimenticare, non scrivere mai, perché tanto so che le ultime tre cifre sono la parte frazionaria. Okay? Quindi è possibile, come regola di rappresentazione, avere una rappresentazione appunto a virgola fissa, in cui, data il numero di bit, decido a priori che un certo numero di bit saranno riservati alla parte intera e un certo numero di bit alla parte frazionaria. E poi faccio i calcoli normalmente. Questo in realtà tra l'altro è equivalente a dire lavoriamo come numeri interi ma moltiplichiamo tutto per 2 alla m. Eh? È come dire, immaginiamo, prendiamo l'esempio delle tre cifre decimali. Se tutti i numeri con cui abbiamo avuto a che fare avessero sempre avuto tre cifre decimali e noi decidessimo di non, far, di non scrivere più la virgola, praticamente avremmo un numero che è moltiplicato per mille. 32,774 tolgo la virgola fa 32,774 quindi avere una virgola fissa significa in realtà pensare che questi siano numeri interi fare calcoli come fossero numeri interi sapendo che in realtà c'è un, un fattore di scala un'unità di misura che è, non è 1 ma è 2LM o la meno M a seconda, se, no, se la metto se la tolgo questa virgola quindi questa, se vogliamo, è una rappresentazione molto semplice perché di fatto ricado nell'aritmetica dei numeri interi. E mi devo ricordare però che l'unità di misura non sono i grammi ma i chilogrammi, insomma, non sono le unità ma sono due lm m, dove m devo conoscerlo, è un dato che mi devono dare, altrimenti quel numero lì non lo so interpretare. E questo va bene eh, quando io conosco a priori il range dei numeri di cui mi devo occupare l'intervallo di rappresentazione dei numeri di cui mi devo occupare. Esiste però poi un'altra rappresentazione che invece copia dalla, dalla rappresentazione scientifica a cui siamo abituati, in cui eh, tendiamo a rappresentare separatamente il valore del numero dalla posizione della virgola. Cioè, se ci pensiamo, quando noi scriviamo un numero di notazione scientifica, non so, ad esempio questo, in cui abbiamo un certo valore per una potenza del 10 e noi abbiamo un valore e poi abbiamo una potenza del 10 che mi dice su questo valore dove spostare la virgola. Noi siamo abituati, normalmente, no? Uh, ad esempio se che ne so, 1024, che è un numero che mi piace, in notazione scientifica lo scriveremmo 1,024 per 10 alla terza, ok? Cosa ci sta dicendo questo? Ci sta dicendo che il numero è 1024 e la virgola è tre posizioni a destra della, della prima cifra. Um, in base 2 si sceglie noi normalmente lavoriamo così la, detto, la notazione scientifica cerca sempre di avere una cifra dopo la virgola e tutte le altre dopo siamo abituati così no? ecco in, uh, in informatica invece si preferirebbe mettere lo 0 come prima cifra quindi questo lo scriverei se ragionassi in binario 0,1024 per 10 alla quarta, è lo stesso numero chiaramente, è solo una questione di normalizzazione, qual è la mia preferenza? La preferenza in decimale nel mondo di tutti i giorni è di avere una cifra davanti alla virgola, la preferenza nella presentazione del calcolatore è di avere uno zero davanti alla virgola, in questo caso, una cifra fissa, cambia poco. E poi il 4 dell'esponente mi dirà ovviamente questa virgola di quanto spostarla a destra, se, ah, se l'esponente è positivo, di quanto spostarla a sinistra se l'esponente invece è negativo. Perché questo trucco? Perché, eh, ma perché a questo punto tutti i numeri inizieranno con 0 e allora lo posso lasciare sottinteso. E non sprecare un bit per dire il primo bit è 0, perché lo sarà sempre. Qui ci sono tutta una serie di economie del bit no? per cercare di ehm, rappresentare più numeri possibile dato un certo numero di bit. Ma queste fanno comunque riferimento a, alla formula standard della notazione scientifica in cui separo l'esponente, cioè la posizione della virgola, dal valore del numero che chiamiamo mantissa. Okay? E ovviamente questo numero può essere positivo o negativo per questo si chiama rappresentazione in virgola mobile perché la posizione della virgola non è fissa ma è decisa dall'esponente è come se io avessi la mantissa che è la virgola è in una certa posizione e poi ho l'esponente che mi dice senti questa virgola che è sottintesa tu sai già dov'è perché è sottintesa è alla prima posizione spostamela a destra o a sinistra di quante posizioni ti dico io che sono l'esponente e quindi questa virgola immaginaria è mobile. Questa è la rappresentazione ehm, che spesso si preferisce perché mi permette di lavorare con una stessa rappresentazione su numeri molto piccoli o numeri molto grandi, cioè su un range di valori eh, molto ampi, perché virgola fissa alla fine è come i numeri interi, da 0 fino a 2 alla n-1, non è n, ma è n-m questa volta, perché m mi servono per la virgola. E quindi se io avessi un numero che deve essere piccolo ma molto preciso, quindi 0,000 tante cose, non ho tante cifre dopo la virgola, perché un po' mi vengono mangiate dalla parte intera. E se io avessi un numero intero molto grande, non potrei rappresentarlo perché un po' di bit mi vengono mangiati dalla parte frazionaria. Quindi il limite della virgola fissa è che mi vincola un po' sull'ampiezza dell'intervallo di numeri che posso rappresentare. Nella virgola mobile sono molto più flessibile. Se devo rappresentare delle cose dei micron, metterò degli esponenti negativi. Se devo rappresentare delle cose del, dei megametri o megachilometri, eh, metterò degli esponenti positivi. E quindi lo stesso numero riesco a spostarlo su scale no, di, di potenze di 10 o di 2 molto più ampie. E quindi come rappresentazione general purpose, no, genericamente utilizzata, si usa di più la virgola mobile la virgola fissa si usa in alcune applicazioni special purpose, quando se tu devi inventare so, il controllore della lavatrice che controlla la temperatura, sai esattamente quali sono i range di numeri su cui lavorare e quindi ti fissi la virgola e non sprechi dei bit per spostarla questa virgola, perché tanto sai già quali sono i valori ehm, quindi parliamo della presentazione del front -in point che è quella più usata, ma è anche quella più che tra l'altro quando noi scriviamo float in python usa questa eh, che è quella più usata ma è anche un pochino più complessa allora un numero è rappresentato da tre componenti che sono il segno, l'esponente e la mantissa il segno è il segno del numero positivo o negativo per 2 alla esponente e l'esponente a sua volta può essere positivo o negativo quindi in realtà ho due segni distinti uno del numero e uno dell'esponente e poi ho la cosiddetta mantissa cioè la parte con la virgola sottintesa no? eh, il valore del numero eh, qui li ho disegnati in questo modo questi blocchi perché normalmente nella rappresentazione binaria il primo bit, il bit più significativo, più a sinistra viene usato proprio per il segno del numero come in modulo e segno poi vengono usati dei bit per esprimere l'esponente e poi i restanti bit per esprimere la mantissa. Quindi viene scritto in quest'ordine qua. Anche per facilità di lettura, perché le cose più importanti sono quelle più a sinistra, le prime che vedo. No? Se devo confrontare dei numeri, prima confronto il segno, poi confronto l'ordine di grandezza, e poi solo se gli ordini di grandezza sono uguali vado a confrontare il valore. E in particolare in questo framework generale di virgola mobile ci sono delle rappresentazioni standard in cui è stato deciso da un ente di standardizzazione, che è questo IEEE, 3 dice di, di gergo, che ha eh, definito questo standard IEEE 754, che dà le regole su come rappresentare i numeri ed ha in particolare una rappresentazione in... Um, se, ehm, singola precisione e una rappresentazione in doppia precisione in realtà attenzione che questa slide qua mi ricordo adesso che è sbagliata perché queste qua erano i tipi di dati del linguaggio C invece in python il float è in doppia precisione e la singola precisione non c'è eh, ma fa lo stesso non ci interessa Allora, un numero in floating point, in virgola mobile, in singola precisione occupa 32 bit, 32 bit totali. Un, un numero in doppia precisione occupa 64 bit di memoria. Nel caso della singola precisione i 32 bit sono divisi così, 1 bit per il segno, 8 per l'esponente e 23 per la mantissa. Nel caso le, della. ma non imparate le memorie questi numeri. Nel caso della doppia precisione invece abbiamo 11 bit per l'esponente e ben 52 bit per la mantissa. Avere più bit per l'esponente cosa mi dà? Mi dà un'ampiezza dell'intervallo di rappresentazione più grande. Quindi potrò arrivare a potenze di 10 più alte. Avendo 8 bit potrò arrivare a esponenti che sono 8 bit, ricordiamoci che deve essere positivo o negativo, quindi su 8 bit andrà da meno 127 a più 127, parere, adesso non andiamo a vedere come è rappresentato nel dettaglio. Quindi vorrà dire che potrò rappresentare, il numero più grande che potrò rappresentare sarà dell'ordine di 2 alla 127. Cioè se lo esponente lo metto a 127 in realtà sto, sto spostando la virgola binaria di 127 posti a destra e quindi sto moltiplicando questa mantissa di, per 2 alla 127 che fa circa 10 alla 38 ehm, mentre qua con 11 bit chiaramente avrò un esponente che può andare a ah, 2 alla 11 eh, sono 2048 quindi può andare da meno 1023 a più 1023 questo esponente e quindi può arrivare fino a 2 alla 1023 e quindi eh, rappresentare numeri molto più grandi o numeri molto più piccoli, mentre invece regalare dei bit alla mantissa a che cosa serve? Ad avere più cifre decimali più cifre dopo la virgola, cioè al di là della potenza del 10 o del 2 su cui mi posiziono, quante cifre significative ho? prima di cadere in cifre Siamo così, inesistenti, quindi nell'errore di rappresentazione di approssimazione. E quindi qua avrò degli eh, errori relativi dell'ordine di 2 alla meno 23 e qui avrò degli errori relativi dell'ordine di 2 alla meno 52 ovviamente. un bit su 2 alla 23 lo riesco a distinguere un bit più piccolo non riesco a distinguerlo quindi la rappresentazione in doppia precisione è quella che mi dà ovviamente un intervallo di rappresentazione più ampio e una ehm, precisione maggiore se uno vuole giocare con questi numeri qua io ho messo il link a questo sito in cui potete scrivere un numero decimale qualsiasi sceglie una rappresentazione, ad esempio appunto qui la floating point, float indica in questo caso la singola precisione, e qui fa vedere in binario come è rappresentato, in particolare fa vedere il bit di segno, i bit dell'esponente, che in questo caso è più 137, e i bit della mantissa, che è qui è chiamato significante e ti fa vedere questa sequenza di bit. Se noi proviamo che insomma, a rappresentare 3,14 mi dirà che, che innanzitutto non si può rappresentare 3,14 perché lascia, lascia vedere il pi greco che ha già problemi di suo ma 3,14 come numero decimale normale in binario è un numero periodico è un numero che non è rappresentabile in modo esatto ma anche proprio per fare qualcosa di molto più modesto 0,1 io scrivo 0,1 mi dice guarda io 0,1 non lo posso rappresentare il più vicino che posso rappresentare è questo signore qui perché un decimo non si può esprimere in modo esatto come somma di potenze negative di 2 quindi tutti i numeri che in decimale, tutti no ma molti dei numeri che in decimale hanno una rappresentazione finita in binario hanno una rappresentazione periodica quindi infinita e con un numero di bit finito sono obbligato a approssimare questa rappresentazione eh? poi per carità l'errore è molto in là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 alla meno 8 eh? perché è l'errore su questo bit qua vedi che se io cambio questo bit commuta tra un pelino meno di 0,1 e un pelino più di 0,1 ma per averlo più vicino, più esatto, mi servirebbero altri bit, In realtà mi sarebbero infiniti. Qua, tra l'altro, si riconosce che c'è un pattern periodico. Guardate: 1100, 1100, 1100. È periodico. Questo è numero no? in base 2. Se invece io scrivo 3,75 o 5,75, che era quello che avevamo fatto prima ai conti a mano, eh, invece, questo è un numero che in base 2 si scrive 1. 1, 1 e poi tutti i zeri. No? Eh, noi avevamo visto che 5,35 era 1,01 e poi 1,1 per la virgola. Qui invece c'è solo 0,1 e poi 1,1 dopo la virgola. La virgola me la sposta l'esponente che è quello verde. Manca il primo 1 perché è sottinteso. Perché qualunque numero binario inizia sempre con 1 in decimale qualunque numero inizia con un, con un valore diverso da 0 ma noi non sappiamo se inizia con 2, con 3, con 7 in binario inizia sempre con 1 e quindi possiamo non scriverlo ma quello è un dettaglio che non, diciamo, in cui non entriamo eh, e quindi abbiamo questo tool con cui potete giocare vedere l'effetto no, di cambiare i vari esponenti se cambio l'esponente qua in decimale mi cambia ovviamente la sua rappresentazione binaria e mi cambia il valore del numero. No? Quindi abbiamo questi tre componenti, beh, il segno è più semplice, positivo e negativo, l'esponente e, e la mantissa, Tra l'altro qui mi fa anche vedere graficamente, posso cambiare la mantissa blu oppure l'esponente verde e vedere cosa capita, ok? Se volete avere un po' di feeling su come funzionano questi numeri e poi ti dà le varie formulette di come leggerli. Ma quello che ci interessa soprattutto è appunto la sua regola generale di come si forma. Eh, Un'altra cosa che volevo farvi vedere su questo sito, che in realtà è però valida in generale, è che ovviamente è molto noioso scrivere i numeri binari, perché sono lunghi. Se poi prendo un doppia precisione che ha 64 bit... No, è un po' quando vi dettano il codice IBAN o qualcosa del genere, che avete una sfizza di numeri da scrivere e da ricopiare, e di sicuro sbagliate uno o due, no? nel ricopiarli. Allora, è abbastanza normale l'abitudine, quando devo rappresentare dei numeri binari, che abbiano più di 4, 5 bit o 6, di non scriverli in base 2, ma scriverli in base 16. Dice, ma Perché? Ti vuoi fare del male. Questo numero qua, prendiamolo uno più, più breve. Dimentichiamoci il fatto che, che sia un numero in floating point. Qui abbiamo una sequenza di bit che sono, in questo caso è una, ho scelto una rappresentazione molto piccola di 16 bit, che sono questi qua. Adesso è un numero floating point, potrebbe essere un numero in binario puro, non mi interessa. Io mi concentro adesso sulla sequenza di bit. 0, 1, 0, 0, 0, 0 1, 0, eccetera, eccetera. Questo è rappresentato in base 2. Se volessi rappresentare questo numero in base 16, in base 16 userò la stessa formuletta, somma degli a con i per 16 elevato a i. Ma poiché 16 è 2 alla quarta, salta fuori che una cifra in base 16 corrisponde a 4 bit della base 2. Perché se ci pensate, ci pensiamo, questo bit è 1, 2, 4, 8, ma questo vale 16. Quindi vuol dire che questi 4 bit qua rappresentano l'unità. Diciamo, la cifra dell'unità del numero in base 16. E i quattro bit successivi rappresentano la cifra delle, fatemi dire decine o sedicine, come lo volete chiamare, di un numero in base 16. Quindi, rappresentare questo numero in base 10 ci richiede di fare un po' di conti. Ma rappresentare questo numero in base 16 ci dice, guarda, 1, 0, 0, 0, cos'è? 8. 8. E quelli dopo sono 0100 cos'è? Un 4. E poi abbiamo 0010 0, 0, che è un 2. E all'inizio abbiamo di nuovo 0100 0, 0, 0, che è un 4. Quindi quando io scrivo un numero in base 16, qui indicato con la x davanti per dire esadecimale, 16, 4, 2, 4, 8 sono quattro cifre in base 16 da cui posso leggere. A occhio, immediatamente 16 cifre in base 2, cioè ogni cifra in base, 2, in base 16 perdone, corrisponde a 4 cifre in base 2 direttamente, si traducono una a una, mentre invece con la base 10 non c'è questa traduzione 1 a 1, devo fare i conti, le moltiplicazioni, i riporti, eccetera. Quindi, la... fare i conti in base 16 non frega niente a nessuno, ma la base 16 si usa per scrivere in modo più compatto e facile da leggere i numeri binari lunghi. Ovviamente qui ho barato perché ho preso un numero le cui cifre in base a 16 fossero tutte piccoline, no? però se io prendo un numero da un'altra parte capiterà che i numeri in base a 16 vanno da 0 a 15. Noi le cifre numeriche ce le abbiamo solamente dallo 0 al 9 e qui ci mancano 5 simboli per rappresentare queste cifre. E quindi si usa per convenzione le prime. 5 lettere dell'alfabeto eh, 6 lettere dell'alfabeto quindi qui c'è scritto 2 0 0 1 0. D cos'è D? allora eh, se, contiamo dal 9 in avanti A B C D E F dal 9 in avanti facciamo A vale 10 B vale 11 C vale 12 e D vale 13, E varrebbe 14, e F varrebbe 15, 13 in binario è 8 più 4 più 1, poi abbiamo 1, 1, 1, 0 che è 14, 8 più 4 più 2, 14 corrisponde alla lettera E, infatti sotto alla lettera E, e poi ho un 2 semplice, 0, 0, 1, 0 che scrivo come 2. Quindi non spaventatevi se vedete dei numeri scritti in base 16 alla fine c'è una corrispondenza immediata con i numeri binari, basta che ciascuna cifra da base 16 fate corrispondere 4 bit in base, 10, eh, in base 2 e se ci sono delle lettere nel nome del numero semplicemente vanno dal 10 al 15 in ordine alfabetico, dalla alla F. Ehm... Um, Ok, questo dal punto di vista pratico, eh, ci siamo però anche accorti che eh, la rappresentazione dei numeri frazionari non è mai esatta, anche i numeri, appunto, abbiamo visto 0,1, che non è un numero particolarmente strano, no? tipo picrico quarti o cose strane, eh, che per noi è un numero normalissimo, invece è approssimato in, in floating point, quindi dobbiamo fare attenzione, l'avevamo già notato nelle primissime lezioni, quando a volte... Abbiamo sempre detto, l'uguaglianza tra numeri float non la facciamo mai, e in Python c'era la funzione disclose che ci permetteva di vedere eh, quanto sono eh, vicini. Se sono vicini al netto di un piccolo errore che possiamo tollerare. Ecco, come sui numeri interi, anche i numeri reali eh, hanno un intervallo di rappresentazione. Avrò il numero più piccolo, partiamo in singola precisione, come faccio a ottenere il numero più piccolo in valore assoluto? E beh, dovrò prendere l'esponente più basso possibile, quindi molto negativo, e la mantissa eh, più bassa possibile, mettiamo zero. No, in questo caso... Vabbè, l'esponente 0 è un caso particolare che non, non si usa. Ho oh, un esponente che è il più basso possibile, viene interpretato come meno 126. Non, non, non abbiamo detto come sono rappresentati questi bit verdi, non ve lo spiego. No? È un'altra forma ancora di rappresentazione dei numeri interi in cui non ne entriamo. Questo è il numero... Più piccolo che posso rappresentare, più vicino allo zero che posso rappresentare in singola precisione. È no? messo più o meno qua. Se ho la scala dei numeri reali, i numeri in singola precisione vanno dal più piccolo possibile positivo, che è 10 alla meno 38, al più grande possibile positivo, che è circa 10 alla 38, che ottengo ovviamente mettendo al massimo il valore dell'esponente. che è circa questo. Poi ci sono dei valori particolari dell'esponente che mi danno 0, l'infinito. È complicata questa rappresentazione, ma rimaniamo alla parte normale. Qualcosa che mi dia 2 al 127. In realtà potrei anche aumentare la mantissa il più possibile, pur mantenendo 254 come esponente e mi dà non 1 ma 3 virgola per 10 a 38. E vabbè. Poveretto, la mantissa non mi cambia l'ordine di grandezza, mi cambia solamente il valore del numero, il valore intero. Quindi i numeri che vanno da 10 alla meno 38 a 10 alla 38, eh, sia positivi sia negativi, perché per ottenere quelli negativi posso giocare col bit di segno che non ho ancora toccato finora, sono rappresentabili. Tutti i numeri che sono maggiori in valore assoluto di 10 alla 38 e rotti non sono rappresentabili, sono overflow. Anche qua c'è una condizione di overflow che avverrà raramente nella somma, ma molto più frequentemente nella moltiplicazione tra questi valori. Le moltiplicazioni mi fanno uscire dal, dalle potenze rappresentabili. Ma ho anche un'altra condizione strana che invece viene chiamata di underflow. Underflow dice che sto cercando di rappresentare un numero troppo piccolo rispetto all'esponente negativo che posso dare. Se io volessi rappresentare 10 alla meno 40 perché stamattina mi sono svegliato che volevo rappresentare 10 alla meno 40 non c'è. Allora 10 alla meno 40 o lo approssimo con 10 alla meno 38 quindi lo rappresento con questo numero qui però capite che ho sbagliato di due ordini di grandezza ho preso un numero che è 100 volte più grande non mi piace e l'altra alternativa è rappresentarlo con 0 che è un errore forse ancora più grave perché ho una, un errore relativo infinito e però non ho soluzioni quindi qualunque cosa io scelga se io ho un numero che mi cade in questo intervallo sia che lo prossimi con 0 sia che lo prossimi con 10 alla meno 38 compio degli errori di rappresentazione enormi e quindi di solito questa operazione viene classificata come un errore. Il numero viene approssimato a 0 e poi il calcolatore mi dice attenzione che questo 0 non è il risultato vero, ma è il risultato di una condizione anomala in cui il risultato vero esce dai limiti della rappresentazione. Non esce perché è troppo grosso, ma perché è troppo piccolo, in valore assoluto. Quindi non confondiamoci, l'underflow non c'entra niente con i numeri negativi. Un numero negativo o molto alto in valore assoluto è comunque sempre overflow. L'underflow si verifica solo sui numeri floating point, infatti non abbiamo parlato sui numeri interi, e solo quando una approssimazione è molto vicina allo zero, più vicina rispetto all'esponente più piccolo che posso rappresentare. Queste ovviamente sono condizioni che, se si verificano, ovviamente inficiano il valore del risultato. E dobbiamo fare attenzione con questi numeri, perché quando si verificano queste approssimazioni, il risultato dei calcoli è, eh, a volte può essere sorprendente. Ad esempio, qua viene calcolata un'espressione semplice, tipo x più y più z e x più y più z con le parentesi messe tra i primi due rispetto agli ultimi due numeri quindi la proprietà associativa ci dice che sono sacrosantamente identici questi numeri Ecco, se noi, e normalmente anche dai calcoli ci vengono uguali ma se noi ci mettiamo dentro dei numeri al limite e qui 10 alla 38 non è scelto a caso sono due numeri la cui somma sottrazione rischia di andare fuori e provo a, fare la, a calcolare queste espressioni vedo che in uno dei due casi il risultato viene 0 e nell'altro caso il risultato viene 1. Il risultato corretto sarebbe 1. Perché ho fatto un numero più il suo opposto più 1. Viene 0 perché per come ho fatto i calcoli di fatto ho sommato questa prima, prima espressione ho fatto y più z, quindi sommato questo numero y più 1. Ma nella scala di 10 alla 38, più 1 non cambia il valore, perché l'1 sommato a 10 alla 38 mi, va, mi andrebbe a influenzare un numero della mantissa che non ho. Mi serverebbero 128 bit di mantissa, io ne ho solo 23. E quindi y più z di fatto è uguale a y, identico a y. Matematicamente non lo è, ma nella, ma nella aritmetica approssimata dei numeri floating point lo è. Allora questo è un, un tema di cui non ci occupiamo, mm, sicuramente nella parte di, nel corso di, di, di geometria eh, che avete nel secondo semestre c'è una parte di calcolo numerico, noiosissima, eh, che eh, invece va a, a affrontare un pochino questo problema no, della stabilità numerica dell'espressione quindi non basta solo sapere l'espressione e metterla nel computer a volte devi scriverla in modo che gli errori di calcolo siano accettabili siano tollerabili o perlomeno siano controllabili, tu sappia quali errori puoi avere e questa ovviamente è solo la base noi nel programma di questo corso non riusciamo ad addentrarci verso altri tipi di rappresentazioni ma oltre ai numeri interi e ai numeri reali i numeri complessi che poi da fatto sono una copia di numeri reali che sono perfettamente supportati da Python, anche se non ci abbiamo giocato, eh, c'è tutta una serie di altre informazioni che non sono numeri, a partire dal testo, testo, immagini, suoni, video, che sono il motivo per cui accendiamo il computer, mica per andare a scrivere dei numeri. Eh, e questi cosa, come si rappresentano? Vabbè il trucco è molto semplice, se io ho una, qualunque tipo di rappresentazione non, di, di informazione non numerica, innanzitutto per poterla rappresentare devo convertirla in qualcosa di numerico, associare dei numeri a cose che invece non erano numeriche, fare una codifica numerica, quella che poi chiamiamo in gergo digitalizzazione dell'informazione, trasformare una qualunque cosa, una fotografia in una serie di numeri, nel caso della fotografia la serie di numeri sarà le componenti di colore di tutti i pixel quadratini in cui è stata divisa quell'immagine, quell no? eh, nel caso di un suono sarà i livelli acustici campionati in, cioè con una certa frequenza ogni 44.000 volte al secondo rappresentati come numeri interi su 12 bit per indicare la codifica dei cd, e cose di questo genere, no? noi qua non, non abbiamo tempo di entrare, una codifica l'abbiamo già conosciuta, che è quella dei testi, dei caratteri. Chi è che ha deciso che il punto esclamativo dovesse avere il codice finito? Eh, 33 decimale o 21 esadecimale o, leggendo il 21, è... 00100001 binario vedete che qua il binario non ci stava l'hanno scritto in base 16 che tanto è uguale agli occhi allenati chi l'ha deciso? Ma ha deciso qualcuno un giorno ha detto beh devo rappresentare questo che è un'informazione non numerica le associo un numero e ci mettiamo d'accordo che da adesso in avanti è così e ne più ne meno no? e, per tutti i tipi di, di informazioni Adesso nel caso del testo si è, come sempre si parte facili e poi diventa complicata la cosa perché quando poi aggiungi bit, aggiungi informazione, eh, noi infatti usiamo una codifica che chiamiamo appunto UTF-8 in cui tra l'altro il numero di bit per carattere è variabile tra 1 e 4 no? nella sua rappresentazione. ma eh, di nuovo tutte le cose no? se, se ci vai dentro fino in fondo diventano complicate, noi ci accontentiamo no, di... Di, di conoscere la, la versione più semplice e, e tutte le altre codifiche più avanzate, di nuovo appunto non le trattiamo, però sono basate sullo stesso principio no? eh, di convertire una serie di numeri in qualche modo, usando delle proprietà tipicamente fisiche o eh, dell'informazione che vogliamo rappresentare, una serie di numeri e a quel punto nel mio computer cosa abbiamo una lista di numeri preferibilmente numeri interi, nella maggior parte delle codifiche di informazione multimediale tutto è mappato in numeri interi perché sono più veloci da, da, da elaborare rispetto ai numeri di floating point. Però come dicevo eh, su questa parte qua non, non ci spingiamo. E con questo chiudiamo questo argomento.